Nick, cosa stai facendo con quella patata dietro? Ma come cosa stai facendo? Niente Ma stavi proprio facendo una cosa strana Guarda, stavi sculettando E, e volevo darlo Ma ho dar... facendo niente io Sì, sì, invece stavi proprio facendo tutte le cose Io infatti non ho visto niente Però adesso dobbiamo cambiare i biomi Adesso, ragazzi, voi vi direte Ma come cambiare i biomi, Dunis? Niente, praticamente questa, Queste staffe magiche Io posso prelevare un bioma da qui Tipo posso prelevare la taiga Tipo così, nick ne ha tante di queste cose quindi posso farlo. E poi dopo posso praticamente mettere questo bioma dove caspita mi pare. Infatti, io qua dietro, qua, cioè no, nel senso nel secondo inventario, ho questo bioma qui. Io infatti adesso se faccio così. Adesso spammo un po' in giro questo appunto bioma qua freddo, no? E in teoria, se poi dopo arriva, diciamo, la pioggia, perché con la danza e la pioggia noi faremo la pioggia, uh, dovrebbe nevicare, in teoria. Mh, a rigor di logica, spero, mi auguro. Perché comunque il bioma è cambiato, quindi devo Dovrebbe nevicare tutto ad un tratto Anche se adesso però non si vede Sembra che sto cliccando a caso E sembra un, uno fuori di testa Vi capisco anche se magari state Vi state spaventando un attimo Ma tranquilli perché non sono fuori di testa So perfettamente ciò che sto facendo Giusto Nick? Sì esatto Ok perfetto Cosa ti ho detto io a proposito del non parlare solo sì o no? Ah, che devo parlare di più E soprattutto mi devi rispondere subito appena finisco di parlare Quindi concentrati su questa cosa, mi raccomando Mira Oh, ho trovato anche belle cose Tipo ho trovato una spada, un po' di armatura, molto bene Adesso, Nick, io ballerò, ok? Uh, farò la, la okay. danza della pioggia, falla anche tu Allora, io ballo, faccio la danza della pioggia Faccio la danza della pioggia Un, due, tre un, Danza della pioggia Eh Sto vedendo cose, vero? Lo sapevo, ragazzi! È venuto a piovere! Sì, è venuto a piovere! Wow! A nevicare, non a piovere! A nevicare, no, hai capito? Io non la vedo la pioggia, perché l'ho disattivata! Ah, ok. Nevica, sta nevica. Vedi che c'è della neve qua sopra? hai visto Nick la sì, potenzialità vedo, di queste vedo. bacchette ragazzi queste bacchette ovviamente sono importantissime perché appunto qua siamo su Minecraft ma possiamo modificare tutti quanti i biomi tipo se c'è un bioma freddo lo possiamo rendere subito caldo e tipo il ghiaccio si scioglie quindi il nostro compito adesso sarà andare a trovare uno di questi biomi ma ovviamente dovremo anche sopravvivere in questo mondo così tortuosamente bello però queste staffe mi piacciono troppo sono troppo utili si possono fare un sacco di cose immaginate tipo adesso se io vado qua in giro e tipo vado in giro su tutto il mondo a fare diventare tutto quanto neve sarebbe bellissimo oppure il contrario potrei fare magari posso fare tipo che venga pioggia tipo adesso vedete qua là, il ghiaccio si sta appunto facendo perché è appunto un bioma freddo questo a tutti gli effetti con tutte le proprie caratteristiche quindi nevica anche cioè fighissima sta cosa mi piace molto infatti adesso nix e noi andiamo a cercare uno di questi biomi sicuramente lo troveremo però prima di tutto ti do un compito vai a prendere un po' di legno Ok. Ci serve molto legno. E uh, prima di Quarto tutto Quanto ma... più o meno? Uh, ma allora prendine un po': tipo uh, 20, non, non di più. Ecco. Poi, Se, okay. ne, se riesci a prenderne altro va, va anche bene. Cioè, ovviamente non dico niente. Però io intanto voglio andare un attimo ad esplorare in giro perché chiaramente. Uh, Devo trovare anche io certe cose, se no non, non va bene. E poi comunque, anche se tipo vado in giro a trovare, tipo non lo so, nuovi biomi, magari poi dopo va anche a finire che riusciremo a trasformare tante cose. No, a trasformare tanti biomi, dico. E quindi automaticamente saremo molto soddisfatti perché chiaramente faremo un sacco di belle cose. Tipo, eh, se io trasformo questa parte qua così, continua a nevicare, vedete, continua. Eh beh, è bellissimo, cioè tipo, qua non nevica, no, nessun problema, adesso nevica. Cioè, vedete? Ma porca puzzarda, quante è puzzarda! Guardaggine questa cosa è bellissima ragazzi no, mi, mi piace troppo Ah perché sta diventando notte Non so se sta diventando notte Forse è, è per la neve che schifo la neve No è bellissima la neve A te piace Nick la neve? Molto molto devo dire Ok Poi, però non è che fa un po' freddo quando c'è la neve Eh questo è vero infatti è, cioè, è brutto per questo motivo ma è molto bella la neve Nick dammi per favore tutte le cose che hai preso ho preso questo legno ok e basta. poi cos'altro solo questo bene e poi hai preso anche magari della pietra si sì, della pietra l'ho presa ma perché mi hai risposto tre ore in ritardo scusa ti sembra normale questa cosa no non è normale ma per niente eh, lo stai continuando a fare comunque io lo sto sentendo comunque dammi della pietra per favore grazie tieni. mille velocemente grazie grazie allora sì, droppamela tutta che mi sto già no oh, okay, droppa, tieni, mi sta piede. ok bene Oh, mi sto caldando. Comunque siamo come vedete nel bioma. del il freddissimo per più freddo del mondo. È praticamente uno dei più freddi, perlomeno del mondo. E praticamente Nick, se tu hai della pianura da darmi. Dammi della pianura. Ah, tieni! Grazie. Dovrebbe la essere questa. Sì, vediamo un attimo. Ci, comunque c'è scritto, eh. Uh, cold. No, questa è la Cold no. Tiganic. Uh. Ah. Non. Ah vabbè comunque va bene Comunque dai la cold taiga okay, va bene Ok <ride> ok no, bene o meno. Allora praticamente cosa uh, Però no questa è la taiga fredda scherzavo non va affatto bene cioè non Vabbè dai metto la savana ho capito Metto la savana Sì, però mi hai detto proprio questo Cioè qua, qua siamo nella cold taiga Nick Tu mi hai detto mi ah, hai dato il sei nella cold taiga? Non pensavo sì. che era questa Eh invece sì. però guarda se io metto Questo invece adesso sto terra Cioè terraformando nel senso sto facendo Completamente un nuovo bioma completamente Tutto quanto cambiato cioè Bellissima questa cosa cioè, tipo siamo in un campo protetto Qua tipo fa caldissimo Appena vado qua Buh Freddo Che proprio nevica Tutto quanto Infatti qua adesso La, la neve dovrebbe sciogliersi A breve Anzi se io vado Ma qua sta ancora nevicando Dove sono io Eh, eh sì potrebbe Sì sì sì Dovrebbe nevicare Anzi guardate Se io faccio così In teoria qua adesso e il ghiaccio si scioglie Fra pochissimo, no? Perché in teoria dovrebbe funzionare così Esatto, vedete? No, aspetta, vabbè, comunque non importa Ad ogni modo, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tipo una casuccia Ma molto veloce Nel, nel bioma più calduccio, perché tanto qua Non succede niente, quindi adesso faccio tipo Un po' così, tolgo un po' di, di neve Ok, metto un po' di calduccio Perché chiaramente dobbiamo riscaldarci Il sederuccio, e quindi quando ci riscaldiamo Il sederuccio siamo più tranquilli, quindi Nick Vieni qua e costruiamo una breve casuccia così possiamo sopravvivere per la Arrivo, notuccia. solo io ti trovo Co cosa vuol dire questa frase che hai detto Arrivo eh ti ho perso eh sono qua comunque guardatelo dove ma ti proprio... ho perso non ti vedo più adesso ti ho perso anch'io prima eri due secondi fa eri qua dove sei finito devo urlarti dove c'è il ghiaccio girati a sinistra madonna mia sei proprio dove la sinistra come dove la sinistra ciao ma ah, davanti a me eri ma non era sinistra Vabbè, guarda, io non dico, a me. non dico niente, ragazzi, perché sennò qua mi, mi sconvolgo. Cioè avete visto tutti, no? Comunque, un po' l'imbecillitudine di questo. di questo usignolo. <ride> Come ho Io detto. Un unisignolo? Sì, sì, sì. Eh, come ho detto, sei un po' un unisignolo. Però, vabbè, dai, questa è una casuccia veloce che fa schifo. Però, per farvi capire le potenzialità di questa cosa. Cioè, di, questo, di questa staffa magica. È bellissima questa staffa. Chiaramente, è l'unica staffa che merita di essere condivisa con il mondo. E quindi, ho deciso di condividerla proprio in questo momento. Ah, che bello condividere le cose. Sto scherzando, adesso me le tengo tutte per me. No, scherzavo con voi, condividerei tutto. Adesso, però, Nick è. No, mi devi scavare, sai perché adesso io sono bloccato qua dentro. Ah ok. Mi sono bloccato. Ma che... Vieni, eccoti qua. Oh, grazie. Uscito. Abbiamo fatto una porta. Wow, che bello. Molto bello. E adesso qua abbiamo una casuccia veloce. Bene, adesso mettiamo una crafting table qua. Ma perché ho un blocco che mi gira? È un blocco di te, appunto. Vabbè, eh, la tolgo magari perché sennò poi diventa orribile. E, e quindi mi faccio una cesta. E secondo una me non c'è spazio per tutti e due. Allora, quando tu uh, potrai darmi consigli, gli uccelli canteranno come le sirene fanno, quindi uh, di, di, di, decidi un po' tu, insomma, non lo so, cioè se pensi che le, i, i pesci cantino. Certo Fai. che i pesci cantano mm, mm, mm, mm. Allora ti posso uccidere se i pesci cantano Perché c'era scritto no, questo nella no, regola dei pesci no, cantanti C'è no, scritto proprio Che i pesci uccidono uh, Nick E soprattutto che Nick uh, viene ucciso da Dunis. Non c'era questo pesci. nella regola Io me lo ricordo perfettamente Io e... no, proprio per niente eh, sì. Comunque devo dire che questa cosa uh, Non perdermi di vista se no dovrò uh, ucciderti ancora di più Vieni dietro di me cioè non dietro ando a casa Eh stai fai male ad andare a casa Comunque vieni qua Perché dobbiamo esplorare meglio questi biomi Tipo ecco qua Qua c'è un igloo allora, l'iglu chiaramente nasconde sotto, tutti sanno, non c'è qua in questo iglu in particolarmente Però dovrebbe esserci, no, uh, dammi, allora questo mi sa se... Dovrebbe esserci se io faccio così, adesso si dovrebbe scegliere tutto quanto <ride> Ah ah, sciogliti ma, po ma povero iglu No, povero niente, perché lo, io detesto gli iglu, non te l'ho mai detto, ma io li detesto con tutto il mio cuore Ma come mai? Cosa ti è successo con gli iglu? mamma mia certo che tu parli proprio da deficit. cioè allora io volevo dire volevo essere sarcastico e dire che parli bene in modo sarcastico ma no cioè proprio parli malissimo da deficit, da rincoglioni cioè veramente no. ma non è possibile oh veramente purtroppo certe parole non si possono dire su youtube ma ora te ne direi tante tante tantucce guarda io sto andando un po' in giro per trovare qualcosa però vedo che questo bioma è infinito cioè che caspita c'è qua anche io ti sto seguendo eh, però, Nick, qua non c'è niente Cioè, è una distesa completa di neve e ghiaccio totalmente Cioè, ma non è normale sta roba Wow, M mi fa piacere che ci sia tutta questa neve e ghiaccio, devo dire Però, devo anche dire che adesso dovremmo trovare un altro bioma per trasformarlo Anzi, ma se io tipo vado in giro Mi dispiace però distruggere perché è così bella la neve a me... Allora, a voi, qual è la vostra stag stagione preferita? La mia è l'estate, ma anche l'inverno non, le mezze stagioni non mi piacciono, cioè, no, mi piacciono. Sono molto belle. Tipo l'autunno. La tua Nick, qual è la stagione preferita? La tua? mia è l'estate. Mm, eh, perché, perché poi l'estate comunque ci, ci sono le vacanze. Si va in piscina, ci sono le vacanze. È vero. Però l'inverno è anche bello perché poi Babbo Natale ti porta i regali. Esatto. Soprattutto scrivetemi. Uh, qual è la vostra stagione preferita Nei commenti magari Perché è bello saperlo Adesso condivideremo tutti quanti la nostra stagione preferita Porca puzzarda siamo intrappolati all'interno di questo bioma Guardate ragazzi che è Enormemente grande E infatti io e Nick ci siamo persi Ma è tipo mezz'ora che stiamo girando qua in giro Infatti adesso basta lo trasformo tutto quanto Perché non ne posso più di questo bioma Comunque volevo dirvi che Mentre magari stiamo camminando Mentre stiamo vedendo questi fiorellini gialli Mentre vedete me che sto Mentre sentite me anche che sto parlando, volevo dirvi che io mi sto sempre più rendendo conto. E spero che anche voi, che siamo dentro una grandissima famiglia. E che è bellissimo. È bellissima perché appunto siamo un gruppo enorme di persone, chiaramente. Che sta diventando sempre più grande, chiaramente. E, e, e questa cosa è veramente bella. Infatti, vi ringrazio molto. E infatti dovremo tutti quanti seguirci. Perché, appunto, ci vogliamo bene e perché. Ma tutti quanti all'interno della famiglia. Cioè, tutti, cioè, dico: vabbè, voi dovreste guardare i miei video perché. Eh, non solo perché faccio Minecraft, eh, ovviamente. Ma anche perché è, è bello. È bello cambiare idea, è bello fare altri giochi. Nick, tu dove sei finito? Però mannaggia te. Eh, mi ha esploso il Minecraft, adesso sono appena rientrato. Vabbè. Comunque, eh, niente, io direi che però è stato bello. Oddio, mi sono rotto, vabbè. Io. Ah, perché non funziona. No, ma io non, non ci voglio credere. Mi si sta rompendo Minecraft, ok. Vabbè, io direi che questo video possa finire qua. Cos'è successo? Eh, non posso dirti niente. Però uh, perché è un segreto di stato. Niente, fatemi sapere se volete vedere okay. altri di questi video magici. E eh, fatemi sapere il vostro bioma preferito. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!